Ciao ragazze e bentornati in un nuovo video. Oggi vi mostro come fare le faccine di una bambolina. Non vi preoccupate, l'occorrente ve lo scrivo tutto nell'info box e vediamo come fare le faccine. Innanzitutto prendiamo i due pezzi di stoffa e dopo averli stirati posizioniamoli dritti, dritto contro dritto. Prendiamo il cartamodello, che in questo caso è un cerchio di 8 cm, e andiamo a riportarlo sulla stoffa. Io uso la friction, quella che col calore del ferro da stiro poi svanisce. Io come per magia l'ho fatto. Adesso andiamo sotto macchina avendo la cortezza di lasciare un'apertura per poterla imbottire. Se vedete il mio disegno non si chiude a cerchio ma ha un, lo spazio di praticamente un dito eh, alla base. Quello sarà la parte del collo dove appunto andremo ad attaccare con la nostra testolina ma soprattutto è il punto dove noi andiamo a imbottire. Quindi sotto macchina andiamo a cucire la nostra testolina. Se vedete io eh, ruoto la stoffa e in alcuni punti alzo il piedino e eh, sposto la stoffa questo mi permette di creare delle linee curve con un, un, un pochino più di precisione quindi voi ogni tanto fermatevi e girate appunto, alzate il piedino e girate la stoffa eh, in questo modo eviterete, eviterete di fare degli spigoli o comunque di non avere, di avere una, una linea curva più precisa Arrivati alla fine lasciamo l'apertura eh, per imbottire e quindi tagliamo il filo. La parte di cucitura è praticamente finita. Con una forbice dentellata andiamo a tagliare la nostra eh, faccina. Se non avete la forbice dentellata fatela con una forbice normale fate, e praticate i soliti taglietti eh, tutto lungo tutto il perimetro poi con una bacchettina o con uh, gli appositi attrezzi per rigirare andiamo a risvoltare uh, la nostra stoffa sul dritto in questa maniera io ovviamente poi vado a stirarla di nuovo quindi risvoltatela tirate bene le cuciture all'infuori in modo proprio da uh, ricreare la parte tonda e andiamo a stirare bene Adesso dobbiamo imbottire e qui armatevi di pazienza e di pinze, io uso le mie solite pizze lunghe, quelle che avete già visto in altri tutorial e andiamo a imbottire bene bene bene bene bene, la vostra faccettina dovrà essere proprio dura da quanto è piena di imbottitura, quindi qua non dovete lesinare, come vedete io eh, appunto la schiaccio perché voglio sentire la durezza, fermatevi fino a che vi può entrare la falange del mignolo perché ovviamente quello è lo spazio che è del collo della nostra bambolina adesso prendiamo del make up, quindi del fard o un ombretto sul rosso, sul rosato e con un pennellino tondo andiamo a fare le guanciotte quindi andiamo a sporcare la nostra stoffa con movimenti circolari qui non vi preoccupate di fare macchie di colore eh, l'importante è che date la stessa intensità alle due guanciotte e che sfumate bene eh, il vostro make-up, quindi eh, con tanti movimenti circolari andate proprio a sfumare bene il fard. Essendo un cotone, quindi non elastico, questa operazione è piuttosto semplice, perché non fa linse rimane compatta la stoffa. Io tendo a esagerare un pochino perché a me piace avere le bamboline con le belle conciotte rosse tipo Heidi. Però, voi insomma, fate a vostro gusto. che avete raggiunto la gradazione di del colore delle guance che preferite possiamo andare ad applicare i capelli prendiamo quindi della lana io in questo caso uso questa lana grigia che è un avanzo di non so quale gomitolo e vado a creare una matassina lunga io ho ehm, fatto all'incirca circa 30 cm di lunghezza se non siete sicuri, perché poi dipende dalla la grossezza della vostra faccina fate una prova io volevo, la volevo con delle codine non troppo lunghe quindi create una bella matassina in questo caso appunto di 30 cm dopodiché dividete la metà e con un filo di, della lana uguale a quella che avete usato andate proprio a dividere a metà la matassina quindi legare insieme fate un bel nodo così non vi scappano i capelli e eh, sul nodo andremo a mettere la colla per poi andare a incollare alla base della nuca quindi eh, sul retro della nostra faccina i capelli in questa maniera quindi io ho messo un goccino di colla proprio sul nodo e vado ad attaccarla alla base della nuca schiacciate bene adesso giriamo la nostra faccina e andiamo a fissare i capelli eh, alle parti, alla parte laterale della nostra testa io eh, arrotolo un pochino la stoffa in questa maniera l'effetto che dovrete ottenere è più o meno questo quindi andiamo a mettere un po' di colla sulla cucitura laterale qui andiamo quindi ad attorcigliare un pochino la lana, non troppo, deve essere comunque una cosa morbida, e andiamo ad incollarla sulla testa. Stessa cosa faremo dall'altro lato. Quindi sulla cucitura laterale andiamo a mettere la colla, dopodiché arrotoliamo in maniera molto morbida e andiamo ad attaccare i nostri capelli ecco che le due codine si sono praticamente create non vi preoccupate se qui una è più lunga e l'altra più corta perché tanto poi dopo andremo ad aggiustarle se invece preferite fate una matassina più lunga tipo 60 cm e potete fare le crocchie o due code più lunghe o delle trecce come, come preferite, io qua ho voluto fare due codine corte adesso vado a uh, fissare eh, sulla parte centrale della testa i capelli, quindi vado a mettere un goccino di colla in mezzo e eh, vado ad attaccare eh, i capelli in modo da fissare la parte dove solitamente c'è la frangia, insomma per intenderci, o la riga laterale, ecco. Quindi in questa maniera, vado a fissare i miei colini con una, un altro, eh, come abbiamo fatto precedentemente quando abbiamo diviso la nostra matassina a metà. Vado a fissare i due codini con un altro pezzettino di lana. In questa maniera avremo proprio l'effetto delle due codine. Poi dopo potremo andare, una volta che avremo fissato i capelli, possiamo andare a decorare con dei fiorellini di pile o di pannolenci, delle perline, delle molettine. quello che preferite, dei pizzi, dei nastri, vedete voi. Io per il momento eh, le divido in questa maniera usando la lana. Io ho scelto una pettinatura molto semplice, non sono stata a fare cose elaborate. Ecco qua, la nostra bimba inizia a prendere forma. Adesso andiamo a mettere la colla sulla parte che è rimasta libera di testa e andiamo a chiudere i capelli verso il centro, perché altrimenti vi rimane come i francescani con l'aureola sulla testa. Quindi andiamo a chiudere la lana su se stessa, anche qui state attenti perché la colla è molto calda, e io ci ho già lasciato le dita parecchie volte, e niente, andate a fissare la vostra lana, non vi preoccupate se eh, non è preciso il retro della vostra testa, eh, deve comunque risultare morbido e e avere un effetto più naturale possibile a questo punto sul nodo come abbiamo fatto prima vado a posizionare un goccino di colla e a fissare le due codine sui laterali in questa maniera questo per dare stabilità alle nostre codine quindi lo faccio sia da una parte che dall'altra questo è il momento poi di verificare che tutta la testa sia incollata bene quindi se vedete che eh, c'è qualche buco che correggetelo con un goccettino di colla andando a fissare la lana sistemate la vostra pettinatura e eh, adesso è il momento di andare a pareggiare le due codine come vedete a me è venuta una più lunga e una più corta quindi io vado a tagliare da un lato ad aprire i capelli e dall'altro vado ovviamente ad accorciare la codina Questo tipo di lana, essendo un rimasuglio di un gomitolo, a me si arriccia un pochino, quindi è difficile avere una cosa precisa. Se anche a voi non viene precisissima, non vi preoccupate, è proprio il bello di queste bamboline. A questo punto potete adornare con pizzi, fiori, perline, quello che volete. La testa praticamente è, è fatta. Eh, potete mettere due nastri nelle, eh, dove ci sono, insomma, dove abbiamo legato le due codine. Vedete voi, adesso andiamo a fare la faccina e utilizziamo un rapido a punta fine. Quindi andiamo a eh, creare due cerchiolini per realizzare gli occhi. Tentate di posizionarvi più o meno al centro. Quindi dividete idealmente la testa a metà e poi ai lati fate i due occhietti. Tentate di essere i più equilibrati possibili quando andate a disegnarli. Insomma, di dare una certa simmetria a quella che è la vostra faccia. Io coloro molto bene l'interno, quindi con il rapido ripasso più volte sull'occhietto per renderlo più scuro. Una volta fatti gli occhietti andiamo a fare le ciglia, quindi facciamo due virgoline ai lati alla base del, dell'occhietto, quindi al lato, come in questo caso. Adesso andiamo a prendere dell'acrilico bianco e andiamo a creare i punti luce. Per fare questa operazione utilizzeremo eh, i bulini, quindi il bulino con la testina più piccola ci, crea, ci aiuterà a creare i punti luce nelle pupille. Quindi il bulino con la testina più piccola andiamo a usarlo eh, appunto negli occhi e prendiamo la parte, questo qua ha ah, da una parte un aghetto e da una parte una pallina piccola vedete qua vi faccio vedere i due bulini la parte con la pallina piccola ci, serve a fare, eh, ci aiuta a creare il punto luce eh, nelle pile quindi andiamo a bagnare a sporcare il bulino con il colore e a fare semplicemente un puntino bianco Fatelo nella stessa direzione per tutti e due gli occhi, perché altrimenti vi diventa strabica. Ecco fatto. Adesso giriamo il bulino e con la punta fine andiamo a creare un secondo puntino più piccolino. In questa maniera. Andatelo a fare speculare dall'altra parte, eh, sempre dallo stesso lato, perché appunto, altrimenti vi diventa strabica. Adesso prendiamo il bulino più grande e andiamo a fare i punti luce sulle guanciotte. Quindi con la pallina più grande andiamo a fare proprio un bel punto luce eh, appena sotto agli occhi. Tanto per darvi un'idea eh, un pe appena dopo le ciglia. In questa maniera. Dopodiché con la pallina più piccola andiamo a creare gli altri due puntini per fare le lentiggini. Io siccome a me piace bello bianco ho ripassato il mio punto luce. Adesso con la pallina più piccola del nostro bulino andiamo a fare le due puntini. Normalmente queste faccine hanno anche le sopracciglia, ma a me non piacciono, perché le faccine delle bamboline country, se notate, hanno sempre gli occhi tristi, e perché hanno sempre quelle sopracciglia in su, e non lo so, a me mettono malinconia, e quindi io preferisco farle senza le sopracciglia, ma voi se volete fate due virgolette sopra agli occhi, se volete potete anche creare la bocca, a me piace così. La mia bambolina è finita, la faccina è praticamente fatta. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e di essere stata chiara nelle spiegazioni, altrimenti chiedetemi. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!